Allora, come dicevo, eh, iniziamo oggi appunto questa unità di teoria eh, chiamata T1, è una delle due unità di teoria, abbiamo la teoria 1 e la teoria 2, eh, e questa unità parla della rappresentazione dell'informazione, della rappresentazione dei dati, la, la T2 invece parlerà un pochino di più sull'architettura eh, dei calcolatori. Eh, queste parti, eh, mi chiede Simone se si possono trovare sul libro, eh, sì e no la risposta, nel senso che sono un po' sparse nel libro in quei paragrafetti eh, che sono inseriti a metà della programmazione in Python, ma sono trattati in modo diverso. Eh, le, le informazioni ci sono, ma eh, come vedrete non si tratta di cose particolarmente diciamo così eh, complesse, si tratta più che altro di, di, di, di capire eh, diciamo così i metodi di calcolo e i metodi di rappresentazione quindi faremo un po' di esercizio. Qualcosa sul libro c'è, alcune cose sono più approfondite, più dettagliate, altre cose sono me, meno dettagliate di quelle che faremo noi eh, ma diciamo così, adesso le vediamo insieme poi verso la fine del corso facendo esercizi simili all'esame, capirete anche un po' il livello di approfondimento a cui, eh, a cui sono richieste queste cose. Allora, partiamo dal, da, dall'inizio. Eh, ritorniamo alla prima lezione, la prima lezione in cui abbiamo detto che il calcolatore è una macchina digitale, elettronica, che è in grado di fare delle elaborazioni partendo da una rappresentazione dei dati che è principalmente binaria, 0 e 1. Allora, cerchiamo oggi di ricostruire un po' come il calcolatore può fare eh, a rappresentare eh, le informazioni numeriche, non numeriche, eh, semplicemente avendo eh, due, eh, due dati di base, due valori di base che sono solamente 0 e 1. Per fare questo facciamo un passo indietro eh, e chiediamoci noi come facciamo a rappresentare i numeri eh, essendo in base, lavorando in base 10. Ad esempio, quando noi scriviamo il numero eh, 252, eh, che cosa rappresenta? Beh, questo l'abbiamo imparato talmente Diciamo così eh, presto, l'abbiamo interiorizzato talmente bene alle scuole elementari che non ci pensiamo neanche più quando vediamo 252. Ma questa altro non è che una scorciatoia per indicare due centinaia, cinque decine e due unità. Eh, detto in altri termini, noi contiamo o rappresentiamo i numeri scomponendoli in potenze di 10, ok? Eh, quindi l'unità sono in realtà una. Un peso che si applica alla potenza di 10 alla 0, le decine sono un peso che si applica alla potenza di 10 alla 1, le centinaia sono un peso che si applica alla potenza di 10 alla 2, un peso di tipo moltiplicativo, e quindi qualunque numero per noi eh, non sarà altro che una somma di potenze del 10, eh, 10 alla 0, 10 alla 1, 10 alla 2, moltiplicate per opportuni pesi, e questi pesi altro non sono che le cifre del numero che stiamo rappresentando. Quindi, i numeri che scriviamo normalmente nella notazione cosiddetta araba ehm, altro non sono che una, ehm, diciamo così, un'abbreviazione eh, di un sistema di numerazione eh, che, mh, diciamo così, è, ha certe caratteristiche diverse da quelle di eh, altri sistemi eh, di numerazione. Eh, abbiamo fatto, arriviamo dalla settimana scorsa in cui abbiamo fatto un esercizio su numeri romani dove eh, la regola di funzionamento era molto diversa, no? ad esempio, nel sistema romano eh, la cifra X vale 10 sempre, eh, a volte può valere meno 10, via se precede una C, ma per il resto vale sempre 10, indipendentemente da dove si trova. Eh, mentre invece il nostro sistema di numerazione lo chiamiamo posizionale, eh, perché è il valore di una cifra. Se io scrivo 3 e non so in che posizione del numero è questo 3, se è all'inizio, a metà al fondo. Non so se questo vale tre unità, tre decine, tre migliaia, tre, decim tre decimi, tre centesimi, tre millesimi e così via. Eh, I sistemi di numerazione posizionale sono molti, ma quello che usiamo noi chiaramente è quello in base 10, decimale. 10 no? deci perché abbiamo decidito, nonostante alcune popolazioni invece contassero su base 60 o su base 20, eh, per motivi diciamo così, storici, culturali. Quindi il nostro sistema di numerazione, è un sistema di numerazione posizionale decimale cioè noi contiamo in base 10 eh, dove il valore di ogni cifra dipende dalla posizione che questa cifra eh, assume all'interno del numero eh, non, eh, questo lo, lo, rassum, lo riassumiamo tutte le regole sulla rappresentazione dei numeri eh, le riassumiamo in questa formula questa formuletta che è il caso generale rispetto all'esempio che abbiamo fatto prima. Ecco, 2, 5, 2, 2 per 10 alla seconda più 5 per 10 alla prima più 2 per 10 alla zero. Ecco questa formula qui ci dà il caso generale. Cioè quando io rappresento un numero attraverso una sequenza di cifre nella mia rappresentazione posizionale decimale in realtà questa rappresentazione, vedete a 2, a 2, a 3, sono le cifre del numero, come se io scrivessi 1, 7, 8, 4, 5. È un numero, noi lo leggiamo 17.845. In realtà abbiamo che a con 0 vale 5, a con 1 vale 4, a con 2 vale 8, a con 3 vale 7 e a con 4 varrà 1. Quindi se, se chiamiamo ogni cifra con un a, a con i, questa cifra a con i va moltiplicata, quindi il mio a con i, che è la singola cifra, dovrà essere moltiplicata per 10, questa b vale 10, elevato a i. Io le, le cifre le ho numerate da destra verso sinistra e partendo da 0 proprio per avere questa uguaglianza. A con 0 è moltiplicato per 1, cioè 10 alla 0. A con 1 è moltiplicato i 4 che sono decine, moltiplicato per 10, 10 alla 1, a con 2 sarà moltiplicato per 10 alla 2, a con 3 moltiplicato per 10 alla 3, a con i è moltiplicato per 10 alla i. Quindi quando noi scriviamo una sequenza di cifre che per noi rappresenta un numero, in realtà stiamo applicando questa formula. Il valore vero di questo numero non è altro che la somma delle potenze di 10 moltiplicate ciascuna per il valore di ciascuna cifra corrispondente alla posizione in cui la cifra si trova quindi la cifra più a destra quella dell'unità avrà eh, potenza 0 eh, la potenza del, di 10 alla 0 e quelle via via più a sinistra eh, diciamo così, saranno associate alle potenze successive del 10 noi questa formula in realtà la possiamo vedere in base 10, quindi con B uguale 10, oppure in altre basi. Non siamo obbligati a porre B uguale. noi siamo abituati a contare in base 10, ma se guardate in questa formula non c'è nulla che implichi che possa funzionare solamente col 10. Quindi potremmo avere un valore di B uguale, 4, uguale 8, in base, conto in base 8, conto in base 20, conto in base 2. Qual è la caratteristica? Quando io uso una certa base, che può essere 10, può essere 10, avrò bisogno di un certo vocabolario di cifre. Se io conto in base 10, avrò bisogno delle cifre che vanno dallo 0 al 9. Mi saranno 10 cifre in totale, dallo 0 al 9. Se contassi in base 8, le mie cifre andrebbero solamente dallo 0 al 7. Se contassi in base ai 20, ehm, avrei bisogno delle cifre dallo 0 al 9, più le, fino al 19, non mi saranno tanti simboli diversi, mi servirebbero 20 simboli diversi. 10 potrebbero essere numeri, eh, le, le altre potrebbero essere lettere dell'alfabeto, e così via. Eh. Eh, se io conto in base 2, mi serviranno solamente due simboli 0 e 1, che sono due valori diversi che possono assumere questi vari. A con i. quindi i miei a con i appartengono semplicemente all'insieme 0 1 le mie cifre che ho presentato qua come a con i sono 0 oppure 1 se la base è la base 2 la base 2 è la base in cui lavora il calcolatore e quindi il calcolatore lavora in un sistema di numerazione posizionale come quindi la logica le regole sono quelle della base 10 ma binario, sistema posizionale binario, eh? binario vuol, non vuol dire altro che base 2 e le cifre 0 1 che abbiamo visto prima prendono il nome, ogni cifra prende il nome di bit, no, noi in base 10 diciamo la cifra, prima, seconda, terza cifra, unità, decine di migliaia, in, eh, in base 2 prendiamo il nome di bit eh, che non è altro che la contrazione di binary digit, cioè cifra binaria, non è nulla di speciale, la cifra binaria può essere 0 oppure 1, ok? E qui eh, la regola si applica nello stesso modo. Quindi se abbiamo il numero, ad esempio scritto qua, 101, no, non devo dire 101, 101, perché questo non è 101, e la voglio pensare come un numero rappresentato in base 2, e mi scrivo la base qua a pedice in piccolino per non, per non sbagliarmi, per ricordarmi, come lo posso leggere questo numero? Beh, lo leggerò con la solita regola. La sommatoria degli a con i per base elevato i, dove base questa volta è 2. Quindi avrò l'a con 0, fatemelo scrivere qua, a con 0 uguale 1, che viene moltiplicato per 2 alla 0. Avrò a con 1 uguale 0, che viene moltiplicato per 2 alla 1. Avrò a con 2 uguale 1, che viene moltiplicato per 2 alla 2. Cosa sono questi 1, 0, 1? Sono le cifre di questo numero. Quindi questo qua è a con 0, scrivo solamente il pedice, non scrivo anche la l'acena, no non mi sta... Oh, quindi questo è 0, questo è 1, questo è 2. A con 0 vale 1, A con 1 vale 0, A con 2 vale nuovamente 1. Okay? E quindi il valore di questo numero non è altro che la somma di 2 alla 0, cioè 1 eh, per 1, più 0 per 2 alla 1, perché abbiamo 0, per 2, più eh, 4, che fa 5. Ok? Quindi, eh, possiamo no, leggere il numero semplicemente applicando la definizione. No? Poi si può fare in modo anche, no, eh, anche, anche più rapido, diciamo così, dopo un po', quando uno eh, ci prende la mano. Quindi se io ho un numero, che operazione abbiamo fatto? Qua abbiamo preso un numero binario, l'abbiamo convertito nell'equivalente decimale. Per capire quanto valesse. Nell'equivalente decimale, ehm, applicando che metodo? Semplicemente la definizione, cioè questa, questo calcolo che abbiamo fatto qui, a latere, che è rappresentato da questa formuletta che è rappresentata qua sotto, altro non è che questa sommatoria con b uguale 2 quindi non abbiamo fatto nient'altro che applicare la definizione di sistema di numerazione mm? ehm, qui ci sono alcuni esempi no? alcuni esempi eh, ad esempio questo numero prendiamo in uno caso che cos'è? Eh, uno dovrebbe fare il conto vediamo con 0 vale 1 quindi è 2, u, ehm, 1 per 2 alla 0 più 0 per 2 alla 1 più 1 per 2 alla 2, più 1 per 2 alla 3. Qui i pesi sono 0, 1, 2, 3, avendo 4 bit, un numero espresso su 4 bit. In realtà questo si può vedere molto più facilmente perché questo qui, 2 alla 0 vale 1, 2 alla 1 vale 2, 2 alla 2 vale 4, 2 alla 3 vale 8. quindi ci immaginiamo un numero su 4 bit, i singoli bit hanno pesi 1, 2, 4, 8, letti da destra verso sinistra. Così come in base 10 avrebbero peso 0, 10, 100, 1000, 10.000. E allora questo numero vale, vale 8 più 4 più 1. Cioè basta che io faccia la somma delle potenze dei 2 dove compare l'1. Quindi quest'altro numero è 8 più 4 più 2, 8 più 4, eh, 12 più 2, 14. Sì, è vero, possiamo fare tutta la sommatoria, ma in realtà, visto che poi ehm, questi coefficienti a con i nel nostro caso possono valere solo 0 oppure 1, vuol dire che quel peso c'è o non c'è, quella cifra c'è o non c'è. Se c'è, la sommo, quindi 1, 2, 4, 8, 16, le varie potenze di 2. Se non c'è, semplicemente salto quella potenza e vado a vedere. Quella successiva. In base a 10 è più complicato perché devo prendere la potenza del 10 e moltiplicarla per il numero, moltiplicarla per 6, per 7, per 4, per quanto deve essere. Um, ok. Per quanto riguarda, invece, le, eh, la parte destra di questa slide, ci ricorda quelle che sono le principali potenze di 2. Quindi, così come noi dalla scuola elementare impariamo le potenze di 10, eh, in binario impariamo la potenza di 2. Semplicemente, non, diciamo, è la tabellina che eh, quasi tutti, diciamo, alla fine, almeno fino, sì, fino, al, fino al 16, sappiamo già. Chi, chi si occupa di informatica sa eh, sicuramente memoria. Queste sono le potenze, diciamo così, più. Eh, le prime potenze del 2 che ci servono per fare i conti. Se io eh, faccio i calcoli con i numeri su 4 bit, quindi ad esempio i numeri che vanno fino al 15 mi serviranno le prime quattro potenze, quindi da 2 alla 0 a 2 alla 3. Mm? E invece la potenza 2 alla 4 mi servirà come quinto bit, la 2 alla 5 mi servirà come sesto bit, e così via. Mm? Eh, il famoso gioco 2048 gioca proprio su, su, su sommare i numeri uguali a se stessi, e quindi ottieni sempre le potenze di 2. Eh, una potenza dei 2 notevole è questa. Eh, Fatemelo scrivere, provo a scrivere in modo recente per una volta, il fatto che 2 alla 10 vale 1024 e 1024 è circa 10 alla terza. Ok? Quindi questo eh, lo vediamo meglio tra, tra un attimo, ma ci eh, dà un significato approssimato di K. Mm? Noi. Quando fate fisica, quando diciamo così, usiamo il metodo di calcolo normale, 1000 eh, è rappresentato come K, quindi un chilogrammo, un chilometro sono 1000 metri o 1000 grammi. Eh, è una coincidenza che 2 alla 10 sia molto vicino a mille. Qui siamo ingegneri, quindi la differenza tra mille e 1024 è del 2%, 2,4%, approssimata al 2%, quindi ci possiamo accontentare okay? di questa similitudine. E quindi ogni 10 potenze del 2 abbiamo tre potenze del 10. Quindi 2 da 10 sarà circa 1024 e quindi 2 da 20 sarà circa un milione e 2 alla 30 sarà circa un miliardo, che rappresentiamo con la, col simbolo di giga e così via. Mm? Eh, poi ci sono dei dettagli in più su questa unità di misura, però ci, ci aiutano no? a, a collocare l'ordine di grandezza dei numeri che ci interessano. Quindi se io ho un numero binario di 10 cifre, eh, che numero sono 10 cifre? No, più o meno è minore di 1000, no? perché 10 cifre eh, arrivi fino a 2 alla 10 e quindi arrivi fino a circa 1024. Però sono potenze utili perché ci permettono di fare una correlazione tra il mondo delle potenze del 10, eh, che abbiamo, diciamo così, ormai diciamo, intuitivamente lo, lo, lo gestiamo bene, e il mondo delle potenze del 2 che stiamo imparando. Ehm, che, che cosa possiamo farci con questi numeri? L'operazione più semplice, l'abbiamo già vista, è convertire un numero decimale, un numero binario, nel corrispettivo decimale e questo eh, come dicevo il modo più semplice è applicare la definizione eh, oppure applicare appunto la versione abbreviata della definizione semplicemente andando a sommare quelle che sono le potenze del 2 2 alla 0, 2 alla 2 e 2 alla 3 corrispondenti alla presenza degli 1 dove c'è eh, la rappresentazione del numero mentre invece lo 0 essendo 0 non dà nessun contributo alla sommatoria quindi questo è molto semplice da fare, anche se il numero fosse molto lungo, basta sommare le potenze del 2 corrispondenti agli uni. L'operazione inversa è un pochino più articolata, è un pochino più complessa no? e si può ottenere attraverso un, un, un metodo, diciamo così, anche pratico, eh, basato su una serie di divisioni successive, di resti di divisioni successive. Eh, oppure a volte lo si vede ad occhio allora eh, vediamo entrambe le possibilità se io vi dico 21 lo invento così il numero 21 in base 10 a che cosa corrisponde in base 2? allora per saperlo io devo decomporre questo 21 in una somma di potenze del 2 No, visto che alla fine, per, immaginate quello che facciamo prima, il, la rappresentazione binaria non era altro che una somma di potenze del 2. Questa potenza la sommo o non la sommo? La metto o non la metto? E qui facciamo l'operazione inversa. Per ottenere 21 che cosa devo fare? Devo fare eh, che, qual è la potenza del 2 più grossa che ci sta dentro il 21? 16. No? 32 è troppo, 16 ci sta. Quindi questo qua sarà 16... Più qualcosa. Più quanto? Ebbè, eh, cosa resta 16 più 5, no? 21 è 16 più 5. 5 però non è una potenza del 2, però la posso facilmente decomporre come somma di altre potenze. Quindi 4 più 1 fa 5. Quindi a occhio, dicevamo, ho decomposto il numero che volevo rappresentare come somma di potenze di 2 facendo cosa? semplicemente chiedendomi ogni volta qual è la potenza più grande che ci sta dentro dentro il 21 ci sta il 16 ok ciò che è rimasto sono 5 qual è la potenza più grande che, che ci sta nel 5? 4 e allora metto 4 cosa rimane? 1 e allora in questo caso è una potenza dell'1 hm? avendo decomposto questo vuol dire che noi il nostro numero in base a 2 lo scriviamo facilmente perché abbiamo Scriviamolo qua per la prima volta. 2 alla 0, 2 alla 2 e 2 alla 4. Giusto? Il 2 alla 3, che sarebbe 8, e il 2 alla 1, che sarebbe 2, non ci sono in questa decomposizione. Quindi il 2 alla 0, scriviamocelo qua, 0, 1, 2, 3, 4, questi sono i pesi, giusto per averli incolonnati. 2 alla 0 c'è, vale 1. 2 alla 1 non c'è, metto 0. 2 alla 2 c'è, perché ce l'ho qua. 2 alla 3 non c'è, 2 alla 4 c'è. Questo è il mio numero 21 rappresentato in base 2. 1 0 1 0 1. 16 più 4 più 1 e questo lo possiamo fare a piacere anche su numeri più grossi e eh, questo numero si, eh, si esprime ha bisogno di 5 bit per essere rappresentato quindi mentre in, de, in decimale ha bisogno di due cifre decimali in, eh, in binario invece ha bisogno di 2 bit solamente eh, di 5 bit ovviamente essendo la base più piccola avrò bisogno di più posti per rappresentare il numero eh, adesso mi chiede cosa si fa il 22 beh il 22 si fa nello stesso modo 22 è uguale a 16 poi 22 meno 16 cosa, cosa mi lascia? mi lascia ehm, 6 no? allora eh, 6 lo ricompongo come 4 più 2 e quindi eh, avrò eh, 0, 1 quindi 2 alla 0 che vale 1 non c'è 2 alla 1 che vale 2 c'è 2 alla 3, eh, 2 alla, aspetta, eh, fatemelo fare qua. 0, 1, 2, 3, 4. Quindi 2 alla 2 c'è, che vale 4. 2 alla 3, che vale 8, non c'è. 2 alla 4 c'è e vale 1. Questo è un metodo appunto, in cui vado a cercare no, di decomporre un numero come potenza di 2. Bisogna avere in mente abbastanza bene le potenze del 2 e bisogna eh, semplicemente partire sempre dalle potenze più grandi. Una volta che ho la decomposizione come somma di potenze, semplicemente colloco gli uni nella posizione giusta, nelle colonne giuste. L'alternativa è questo un metodo, se vogliamo, più intuitivo, più manuale, più veloce se lo facciamo a mano. Invece l'alternativa era un metodo anche algoritmico, no? un metodo metodico, una macchinetta che gira la manovella e alla fine esce fuori il numero. E questa manovella c'è sotto forma di divisioni successive. Vediamo l'esempio che c'è sulla slide, poi ci proviamo a fare eh, i nostri due numeri sul nostro, eh, a, a lato, diciamo così. Allora, questo esempio prende il numero 13 e dice vogliamo convertire il numero 13 decimale, sottinteso, in binario. Come faccio? Eh, faccio ripetutamente l'operazione di divisione per due. L'operazione di divisione per 2, quindi 13 diviso 2 fa 6, può dare un resto oppure no? Se dà il resto lo scrivo qui: resto uguale 1. Poi perché dà il resto? Perché 13 è un numero dispari ovviamente, quindi diviso per 2 da il resto 1. Poiché sto dividendo per 2, il resto può essere solo 0 o 1, o c'è o non c'è. Hm? Poi ripeto: 6 diviso 2. 6 diviso 2 mi da 3, questa volta non c'è resto, il resto vale 0, perché 6 era un numero pari. 3 diviso 2 da 1, ma essendo 3 un numero dispari, questa volta il resto vale 1. 1 diviso 2 da 0 con il resto di 1. Quindi io cosa faccio? Prendo il numero e ripetutamente gli do delle mazzate in testa, ogni volta lo divido per 2. Prima o poi arriverò a zero, per forza, okay? dimezzando ogni volta, e prendendo divisione intera, quindi ogni volta prendo solamente la parte intera. E ad ogni, mazzata, ah, pardon, ad ogni divisione eh, esce un resto. Quello che mi interessa è la raccolta dei resti. I resti rappresentano la, la codifica in binario del numero letti al contrario, però, nel senso che il primo resto che mi esce fuori è a con zero poi ho a con 1, poi a con 2, a con 3. E quindi se devo scrivere il numero, dovrò scriverlo in modo speculare rispetto a quanto mi è uscito. Ok? Quindi vedete che il numero alla fine è 1101. 1, 1. È venuto fuori così. E questo a con 0 era questo. L'a con 1. Questo e così via. Quindi devo riscrivere il numero da destra verso sinistra. Ehm, proviamo a rifarlo con, con gli altri nostri due esempi, magari o prendiamo un altro esempio. Ehm, vediamo se ero capace una volta a fare la pagina bianca. Eccolo qua. Prendiamo, io non so come fare a togliere questa cosa. Scusatemi. Eps. allora prendiamo un numero 28 e proviamo a applicare questo metodo ripetutamente qui parliamo di numeri interi eh? solamente. Cioè, per ora stiamo solamente trattando la rappresentazione di numeri interi quindi, eh, e quindi lavoriamo su divisioni intere e cose di questo genere 28 si, eh, si decompone con il metodo delle divisioni successive, come abbiamo visto prima. Quindi io devo dividere ogni volta 28 per 2, ogni volta i numeri che, che, diciamo, che escono fuori divido per 2, 28 diviso 2 fa 14, e poiché 28 era pari, il resto è 0. Poi se 14 diviso per 2 fa 7, e 14 a sua volta è pari quindi il resto fa 0. 7 diviso 2 quanto fa? Eh, 7, 7 più 2, fa, 3, eh, fa 3 e mezzo, quindi fa 3 con il resto di 1. 3 diviso 2 fa 1 con il resto di 1, e 1 diviso 2 fa 0 con il resto di 1. Quando arrivo a 0 mi fermo. Questo è il mio numero. Quindi il numero 28 in base 10 si rappresenta come 1, 1, 1, 0, 0 in base 2. Ok? Ehm, semplicemente così. Questi, il numero che scrivo qua sotto è uguale alla sequenza dei resti letta al contrario. Ok. Uh, mi chiedono di farlo con 22 non è molto diverso 22 11 0 perché 22 è pari poi 11 diviso 2 fa uh, 5 con il resto di 1 5 essendo di nuovo dispari diviso 2 fa 2 con il resto di 1 2 diviso 2 fa 1 con il resto di 0 1 diviso 1 fa 0 con il resto di 1 e qui mi fermo. Oh, non è un caso che l'ultima colonna sia sempre fatta così, 0 col resto di 1. Anzi, le ultime due colonne sono praticamente sempre fatte così. 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1. E quindi qua il numero sarà 10110 in base 2, che dovrebbe essere uguale a quello che abbiamo visto prima. Andrea mi chiede perché al contrario? Perché devo scrivere al contrario e non perché... Lo devo scrivere dritto. Um, se vuoi una spiegazione intuitiva è molto semplice. 28 cos'è? È un numero pari. E quindi la cifra delle unità, unità binarie, sarà 0. Quindi la prima divisione va a 0 se il numero è pari, va a 1 se il numero è dispari. E il fatto che il numero sia pari o sia dispari, lo vedo dall'ultima cifra del numero. Tutti i numeri pari finiscono per 0, tutti i numeri dispari finiscono per 1. Questo in base 2 come in base 10. Perché? Ma perché tutti gli altri numeri, tutte le altre cifre sono moltiplicate per 2 elevato a qualche potenza. Quindi sono tutte pari le altre cifre. L'unica che, non, che, che può, può rendere il numero dispari è la cifra delle unità. Quindi ogni volta che io divido per metà eh, sto dicendo, guarda, questo è un numero pari quindi finisce per 0. E poi gli altri bit... Rappresentano il numero 14. Se io vado a vedere questi bit qua, rappresentano esattamente la metà del 28, cioè rappresentano il 14. 14 a sua volta è pari, quindi c'è uno 0, e ciò che resta, questi 3 bit presi da soli, rappresenterebbero il 7, e così via. Questo è diciamo, il ragionamento che sta dietro a, a questo metodo delle divisioni successive. Cioè, ogni volta io ho una macchinetta per cui ogni iterazione scarto il bit meno significativo ogni volta scopro qual è il bit meno significativo come faccio a scoprirlo banale vedo se il numero è pari o dispari poi di, di mezzo e vado a chiedermi cosa fanno quanto fanno no, i val, eh, gli altri cioè, quanto, quanto numero mi manca ancora no? quanto è eh, il valore che devo ancora rappresentare nei numeri successivi e ovviamente per numeri piccoli hm? Uh, i due metodi si equivalgono quando ho 5 6 bit da, da rappresentare o numeri diciamo, che si rappresentano su pochi bit alla fine il numero di operazioni che faccio è circa lo stesso no? questo secondo metodo capite che è molto più facile da automatizzare perché io faccio un algoritmo che ogni volta divido per due prendo il resto, prendo il quoziente e itero fino a quando il quoziente non diventa zero cioè scrivere un'istruzione while di due righe è banalissimo eh, in questo caso no? con questo tipo di algoritmo Um, ovviamente il numero di bit che saltano fuori per la rappresentazione binaria del numero dipenderà dal valore del numero cioè più il numero è grande più, più mi serve una quantità elevata di bit in particolare eh, se io avessi a disposizione solamente un bit beh questo può rappresentare solamente due numeri il numero 0 e il numero 1 se io avessi a disposizione due bit potrei rappresentare i numeri che vanno dallo 0 al 3. Cioè tutte le combinazioni di due bit, 0,0 che vale 0, 0,1 che vale 1, leggendoli con, diciamo, in binario, 1,0 vale 2, 1,1 vale 3. E così via. Quindi, avendo a disposizione n bit in totale, Fino a che numero posso rappresentare? Allora questa è una domanda che eh, normalmente non ci facciamo in base 10. Sì, forse sì, sì. Che se avessi a disposizione 8 cifre fino a quale numero puoi rappresentare? Allora potresti dire ah, beh, se ho a disposizione 8 cifre posso rappresentare il numero fino a eh, 99.999.999. 999. 999. Però è una, più una curiosità che altro, perché poi in base 10 usiamo tutte le cifre che ci servono. Nel caso del, dei calcolatori, e quindi della base binaria, è più importante fare questo ragionamento perché all'interno del calcolatore, lo vedremo un po' meglio quando faremo le architetture, il numero di bit è fisso. c'è cioè un calcolatore che magari ha la CPU, voi lo sapete, ormai installo il sistema operativo, a 32 bit o a 64 bit, eccetera, eccetera. Ecco, questi numeri sono la dimensione del dato che il calcolatore ha in modo nativo, in modo hardware, è in grado di gestire. E quindi io devo sapere qual è il numero di bit, eh, cioè in base, scusate, al numero di bit che ha il mio calcolatore, quali sono i numeri che lui è in grado di gestire. Poi attenzione che con dei trucchi software lui è in grado di gestire numeri di qualunque dimensione. Ma a livello hardware di circuito elettronico, se io ho 16 bit non ne ho 17. E quindi il calcolatore nativamente, a livello diciamo, di codice binario, è in grado solamente di lavorare con dimensione fissa no? dei numeri. Quindi ci chiediamo, se io avessi un calcolatore con n bit, e questo n tipicamente è 16, può essere 32, può essere 64, valori di questo genere, i primi calcolatori che sono usciti, i primi personal computer che sono usciti avevano 8 bit lo vedete ancora oggi se andate in giro i videogiochi a 8 bit no? erano fatti su CPU che avevano internamente diciamo così, quantità di memoria dimensionata su 8 bit e quali numeri posso rappresentare? posso rappresentare tutti i numeri che vanno da 0 al valore massimo che è 2 alla n-1 tutti i numeri se stiamo parlando di numeri interi naturali interi positivi da 0 a 2 all'n-1. Perché? Ehm... Perché lo possiamo vedere in, in tanti modi diversi? In realtà un modo di vederlo potrebbe essere questo, cioè da dove arriva 2 all'n-1. Allora, i, il modo di vederlo sono diversi. Uno me l'ha detto Hangel nella chat dicendo eh, ma sì, ma il numero di valori possibili totali è uguale al numero di permutazioni di, tanti, di due cifre in, tot, in n posizioni possibili. Hm? Giusto? Quindi se io ho n bit avrò due alla n combinazioni possibili, sarebbero combinazioni con ripetizione, non per mutazione, perché per mutazione eh, lo stesso elemento non può venire ripetuto più di una volta. E quindi queste combinazioni distinte, tutti zeri, tutti zeri con uno al fondo, tutti i zeri, uno a zero, eccetera, eccetera, ne posso avere due ln distinte e quindi queste rappresenteranno i numeri da 0 a 2 ln meno 1 perché se no 2 ln in totale 2 ln meno 1 sarà eh, il numero massimo che posso rappresentare perché una delle combinazioni è stata già usata per lo 0 quindi se io ho un calcolatore a 32 bit lui sarà in grado di rappresentare i numeri che vanno da 0 i numeri interi che vanno da 0 a 2 alla 32 meno 1 attenzione che meno 1 è fuori della potenza eh? ossia eh, 3, 2, 7, 7. 32.767 su 32 bit eh, no ho sbagliato scusate questo era 16 16 se fosse 16 bit no ho sbagliato ancora scusate questo era 15 scusate perché poi uno si ricorda le cose a memoria ma perché si ricordano tanto ma se io avessi 2 alla 32, adesso lo scrivo giusto, 2 alla 32 meno 1, quanto fa? Boh, è un numerone. Proviamo a avere un, un ordine di grandezza, Lo potete fare con la calcolatrice, ovviamente. Vedete cosa vi viene. Ma anche senza bisogno della calcolatrice, 2 alla 32 è 2 alla 30 per 2 alla 2. 2 alla 30 sappiamo che è un miliardo... 2 alla 2 sappiamo che vale 4, quindi sta roba è circa 4 miliardi. Quindi, su una, se io avessi 32 bit a disposizione, posso rappresentare i numeri che vanno da 0 a 4 miliardi, e, e rotti è più, più di 4 miliardi perché 2 alla 10 non fa 1000, ma fa 1024. Per avere il numerino giusto, uno prende la calcolatrice e lo fa, però per avere l'ordine di grandezza, un calcolatore a 8 bit può rappresentare dei numeri fino a 255, a 16 bit fino a 64.000, a 32 bit fino a 4 miliardi, 64 bit, mi manca il numero perché 2 alla 64, 2 alla 60 corrisponde circa 10 alla 18, quindi è un numero... Ehm, abbastanza ampio questi, questi bit qua eh, so, sono, sono, noi lo stiamo vedendo dal punto di vista diciamo così matematico di come si rappresentano i numeri ok? Eh, e quindi ci, ci stanno chiedendo no, domanda se vogliamo quasi accademica ma se io ho 27 bit che numeri posso rappresentare in realtà sono delle entità fisiche all'interno del calcolatore cioè all'interno del calcolatore ci sono delle celle di memoria che hanno un certo numero di bit e quindi il calcolatore lavora con un calcolatore a 32 bit lavora a 32 bit per volta quindi quando voi avete un sistema operativo così rispondo a Filippo a 32 bit lui legge e scrive ogni volta i dati a, 32, a blocchi a parole si dice in gergo di 32 bit per volta eh, un calcolatore a 64 bit invece la, la leggerà e scriverà parole di, eh, memorizzerà e farà i calcoli con parole di 64 bit ciascuna poi in realtà la cosa è più complicata perché noi abbiamo Uh, la, la, il cosiddetto parallelismo del, della CPU che può essere so, 32-64 quelle moderne sono tutte 64 e poi abbiamo il software che in realtà può mettere il processore in modalità 32 in modalità 64 e quindi tu su, una, su un computer a 64 bit puoi anche installarci un sistema operativo 32 ma qui diciamo così stiamo complicando le cose um, dal punto di... il concetto vedremo qualcosa in più quando vedremo l'architettura no? nel modulo 2 di teoria ma eh, il concetto che ci interessa sapere è qua che abbiamo il numero di bit limitato e quindi è importante sapere che la mia aritmetica anche sarà limitata. Io posso fare i conti solo se i conti che faccio, se i numeri che devo rappresentare non sforano, eh, non eh, superano eh, il limite dato dalla 2LN-1. Mm? Eh, L'altro modo di, di vedere che viene 2 alla n-1 in realtà se qualcuno di voi è bravo di, di matematica vede che in realtà questa sommatoria qui il numero più grosso che posso rappresentare qual è? Beh, il numero più piccolo è se metto 0 sempre il numero più grosso è se metto 1 sempre ovviamente no? Più 1 metto più questo numero sarà grosso Allora se vedete questo qui applicando la formula viene fuori somma di 2 elevato a i per i che va da 0 a n-1 allora questa qua è una di quelle somme di una, una serie geometrica, è la ridotta n-1 di una serie geometrica e quindi dovreste saperla, io non più, ma voi dovreste saperla fare, calcolare e vedete che vale proprio 2 alla n-1. Eh, C'è la solita formuletta che la somma di a con i è uguale a 1 su 1-a, no? qualcosa di questo genere. Eh, ok? Quindi... Più dal punto di vista più perché ho scritto 2LAI? Perché in realtà ho sempre un 1, 1 per, mh? perché tutte le cifre A con i valgono tutte 1. Proprio perché sto cercando di massimizzare il numero più grande possibile. Ricordiamoci questo 2 n 1 perché è poi il nostro limite per fare i calcoli. E quindi quando facciamo i calcoli con l'hardware, col calcolatore vero e proprio, lui non lavorerà mai un bit solo per volta. Un bit rappresenta una quantità di informazione infima. Eh, raggruppa i bit in gruppi più significativi eh, Il fa la famoso byte non è altro che un raggruppamento di 8 bit eh, e oppure se non bastano 8 bit avrò delle cosiddette parole che possono essere parole di 2 byte, di 4 byte 2 byte vuol dire 16 bit 4 byte vuol dire 32 bit 8 byte vuol dire 64 bit e questo, questi gruppi no, di bit li vediamo insieme e rappresentano una singola, un singolo numero, un singolo valore, una singola istruzione, eccetera, eccetera. Un singolo carattere, eh, non a caso il carattere ASCII, no? I, i, i caratteri del codice ASCII sono espressi su, su 8 bit e quindi l'alfabeto della tastiera, del computer, eh, si rappresenta con numeri che vanno da 0 a 255, anzi in realtà erano solamente 7 bit eh, originariamente. Mm. I unicode, che rappresenta, rappresentare tutti i simboli, Invece è un codice a 32 bit e quindi può avere 4 miliardi di caratteri diversi, che è il codice, diciamo così, la rappresentazione dei caratteri che viene usata in Python. Quindi linguaggi diversi, periodi diversi, calcolatori diversi, via via è sempre aumentata la quantità di memoria che usavamo per rappresentare le informazioni. Ehm, e quindi in questo caso qua abbiamo un esempio di una parola fatta da più bit, e semplicemente c'è una terminologia per cui eh, distinguiamo quello che è il bit meno significativo, che in gergo viene chiamato LSB, non LSD, eh, quella è la droga, LSB, least significant bit, oppure il bit più significativo è il most significant bit, l'MSB. A volte se vi trovate queste sigle eh, LSB, e MSB, non sono altro che quello che finora avevamo chiamato A con 0, e quello che finora avevamo chiamato A con n-1. Attenzione n-1 perché se ne ho n in, to in totale e quello meno significativo l'ho <coughs> nominato con l'indice 0, il più significativo avrà indice n-1. Come sempre, ormai abbiamo imparato a contare da 0, n elementi partendo da 0 si conta da 0 a n-1. 8 bit da A con 0 ad A con 7. 64 bit da A con 0 ad A con 63 e così via. Questa semplicemente è una terminologia che si dà. Se io applico la formula eh, che dice che 2 alla n-1 è il valore massimo che posso eh, rappresentare eh, dato un certo numero di bit che ho qua rappresentati in modo crescente eh, qui ci sono alcuni valori, no? questo è il famoso 4 miliardi di prima, io ho detto circa 4 miliardi, qui avete il numero esatto che salterà fuori dalla calcolatrice. Questa colonna simboli rappresenta quante combinazioni diverse di 0 e 1 posso ottenere e questa mi darà ovviamente il valore massimo che posso rappresentare, che altro non è che ln un, 1, cioè 1 in meno rispetto al numero di simboli possibili. Perché 1 in meno? Perché lo 0 mi ha preso una combinazione quindi non conta. La rappresentazione dello 0 conta come una combinazione, quindi il numero più grande sarà uguale al numero di simboli diversi meno 1. <coughs> Cosa possiamo farci con questi numeri, oltre che divertirci a convertire avanti e indietro e farci gli scherzi? Eh, possiamo inventarci tutto un sistema aritmetico, tutta una matematica basata che abbiamo imparato in base 10, si può anche imparare in base 2. Ad esempio, la somma. 0 più 0 quanto fa? 0. 0 più 1 fa 1. 1 più 0 fa 1 e fin qui. 1 più 1, eh, noi diremmo, noi che viviamo in base 10, diremmo fa 2. E chi vive in base 2 invece il 2 non ce l'ha come simbolo né come concetto. Allora l'1 più 1 in base 2 è come quando diciamo quanto fa 5 più 5? Eh, fa 0 col riporto di 1. Farebbe 10, però quando faccio l'operazione io non scrivo 10 in una casella, perché 10 non è una cifra lecita. Scrivo 0 e poi mi ricordo che devo portarmi un riporto sulla cifra successiva. La stessa cosa succede in binario. Se io devo fare 1 più 1, questo qua farà, noi sappiamo che dal concetto di 2, il 2 si rappresenta però con uno 0 e un riporto da sommare alla cifra successiva un po' più facile, no? quando abbiamo imparato a fare le somme con i numeri abbiamo dovuto imparare quanto fa 5, 7, 5 più 7, 8 più 3 perché c'erano tutte le combinazioni c'erano 19 combi eh, combinazioni di, di... no, non so, sono 19 tante combinazioni no? di due cifre, la somma di due cifre decimali eh, invece qua ci sono solo 4 combinazioni in totale che sono elencate qua e quindi questa è la regola per fare le somme in binario, facciamone una a caso, eh? prendiamo un foglio bianco. Eh, vogliamo sommare in binario due combinazioni che mi sto inventando adesso, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ad esempio, e 0, 1, 1, 0, 0, 1. Sommo non so lo vediamo dopo quanto valgono in decimale questi numeri non lo so se io sono un calcolatore il decimale non lo conosco nemmeno allora che cosa faccio? e faccio come farei alle elementari. parto dalle unità e vado avanti 0 più 1 fa 1 senza riporto 1 okay. più 0 fa 1 senza riporto 1 più 0 fa 1 senza riporto 1 più 1 farebbe 2 quindi 0 con riporto di 1 poi la cifra successiva che devo fare? devo fare 0 più 1 più 1 di riporto quindi 0 più 1 più 1 di riporto fa di nuovo che cosa? fa di nuovo 2 quindi 0 col riporto di 1 sulla cifra successiva cosa avrò? 1 più 0 più 1 di riporto, quindi 1 più 0 più 1 fa 2, cioè 0 di nuovo con riporto di 1. Questo riporto di 1 eh, si somma a due numeri che non ci sono, se sono 0 e 0, perché il numero finiva qua, farò la somma e mi dà un 1 qui. Quindi ho applicato lo stesso meccanismo che usiamo per fare la somma semplicemente lavorando in base 2 anziché in base 10. Il riporto in questo caso può valere solamente 0,1 e il valore della somma può valere sempre 0,1 perché questi sono gli unici numeri che abbiamo, le uniche cifre che abbiamo. Eh, vediamo se, se abbiamo fatto una cosa giusta. Co Cos'è questo numero? Questo numero è eh, 7 più 16, no scusate, è dunque 2, abbiamo detto 2 più 4 più 8 più 1, 2, 4, 8, 16, 32. Okay. Quindi il primo numero è 46. Il secondo numero è più facile perché è 1, 1 sì, 2 no, 4 no, 8 sì, 16 sì. Quindi 16 più 8 fa 32, più 1 è 33. Quindi abbiamo fatto 46 più 33. 6 più 3, 9. 4 più 3, 7. Vediamo se è vero. Qui abbiamo, proviamo a convertire il risultato in decimale per vedere cosa viene fuori, viene 1 più 2 più 4, 8, 16, 32, 64, più 64. Quindi 64 e 4 fa 68, 2, 70 e 71, no, c'è qualcosa che non quadra. Eh? Eh, cosa ho sbagliato? Che 16 più 8 fa... Il secondo numero è 25, giusto? Giusto? E quindi io sono più capace a contare in binario che non in decimale, avete scoperto. Quindi 46 più 25, 6 più 5 è 11, 4, eh, 4, 2, 6 è 1, 7. Ok? Grazie. Quindi, Sì, avevo sbagliato a convertire il 33, era in realtà un 25. Ok? adesso facciamo un altro esempio voglio solo farvi vedere, notare una cosa che noi avevamo fatto la somma di due numeri che erano su 6 bit e il risultato è saltato fuori su 7 bit e questo non ci deve sorprendere se io sommo due numeri da 0 a 100 il potrebbe, quindi con due cifre il risultato potrebbe venire con tre cifre perché il report mi potrebbe generare la cifra delle centinaia in decimale questo non ci preoccupa, in binario dobbiamo sempre chiederci, e tra un attimo daremo il nome a questa situazione, ma poi questo bit in più ce l'abbiamo davvero? Allora se io ho un calcolatore che ha una memoria di 8 bit e il risultato lo devo rappresentare su 7 bit, ci sta, tranquillo, non c'è problema. Se però il mio calcolatore per assurdo avesse solamente 6 bit, il settimo lo perdo. Mm? Ehm, proviamo a fare un altro esempio? Allora, eh, non so, proviamo questa volta a fare il contrario prendiamo due numeri decimali li scriviamo in binario e poi facciamo l'operazione okay? eh, quindi possiamo fare che ne so, 17 più ditemi voi non 25 perché porta male perché l'ho sbagliato già prima 21 ok il primo che l'ha detto vince 17 più 21. Uh, 64 è troppo facile. No? 64 hai fatto 1 e tutti i zeri, quindi... Uh, oh, lo possiamo anche fare. 17 più Allora, 17 che cos'è? 17 in base 10, lo rappresento come... è 16 più 1, no? 16, 8, 4, 2, 1. Ma avete seguito? 17 è 16 più 1 quindi scrivo un 1 e lo faccio valere 16 poi vado, vado, scendo con le potenze del 2 l'8 non c'è quindi ho messo 0 il 4 non c'è ho messo 0 il 2 non c'è ho messo 0 l'1 c'è e ho messo 1 quindi questo è 17 21 faccio lo stesso gioco 21 è 16 più 5 l'abbiamo già fatto questo 16 8 non c'è 5 è 4 più 1 quindi il 4 c'è il 2 no l'1 sì. e quindi faccio la somma 1 più 1 fa 0 con riporto di 1 1 più 0 più 0 fa 1 senza più riporto 0 più 1 fa 1 0 più 0 fa 0 1 più 1 Fa 0 con il riporto di 1. Quindi questo è il risultato che ottengo. Questo risultato che cos'è? Abbiamo detto che è un 2 più 4 più 8 no, 16 no, più 32. Quindi fa 36, 38. E per fortuna quadra. Anche in decimale, quindi stavolta non ho sbagliato a fare i conticini in decimale. Ok? Quindi il meccanismo non è molto diverso dalla direzione dalla normale, bisogna solo fare attenzione ai riporti. Ecco, non c'è ancora mai capitato un caso, ne facciamo un altro sotto, eh, magari una cosa del genere. No, scusate. No. Questo 1 0 1 1 1 mettiamo uno qui, un altro uno qui. Eh, è una cosa del genere. Dove ho tanti uni, quindi avrò tanti riporti. Allora 1 più 1 sappiamo già che fa 0 con riporto di 1. Questo è il caso che non ci è, è ancora capitato. 1 più 1 più ancora 1, quindi la, la somma farebbe 3. 3 che cos'è? È 1 eh, col riporto di 1, perché, perché il riporto ovviamente vale 2, mentre in base 10 il riporto vale 10, in base 2 il riporto varrà 2. Quindi quando ho 1 più 1 che fa 2, più ancora 1 che fa 3, il risultato sarà un 1 nella cifra delle unità del peso corrente più un 1 come riporto, che vale 2, come peso, sulla cifra successiva. E quindi poi vado avanti, 1 più 1 fa 0 con riporto di 1, qui ho di nuovo un 3, quindi un 1 con riporto di 1, in questo caso ho scritto che 11 più 15 fa, eh, questo cos'è? 2 più 8, 10 più 16, 26. Ok? Si tratta di un attimo di prenderci la mano, ma non c'è diciamo nulla di... bisogna un attimo ritornare a, alla terza elementare quando facevamo queste operazioni in decimale e riapplichiamo lo stesso ragionamento. Bisogna solo fare attenzione a non confondersi con i riporti. Questo per quanto riguarda i numeri, abbiamo detto finora, abbiamo sempre parlato di numeri interi positivi, che è il punto di partenza. No? Anche, siamo tornati alle elementari, quindi alle elementari nessuno sapeva che esistessero i numeri negativi e poi più tardi hanno imparato che invece esistevano anche i numeri frazionari. qui non ci siamo ancora siamo ancora alla parte più semplice per quanto riguarda la sottrazione funziona nello stesso modo di nuovo con le solite regole Giorgio mi ha chiesto di ripetere cosa succede se abbiamo un 3 3-1 il risultato è 1 col riporto di 1 quindi se abbiamo, torniamo indietro, solo per rispondere, ecco qui c'è l'esempio sulla slide in cui hai tre uni, quindi hai la somma di 1 più 1 più un riporto che ti arriva ovviamente dal bit precedente, il risultato fa 1 e in più propaga un riporto dall'altra parte. Quindi questo 3 l'ho scritto come 2 più 1 praticamente. L'1 è qua e il 2 è sarebbe questo 1 che poi l'ho riportato sul bit più significativo e quindi vale doppio eh, se avessimo 1 più 1 più 1 più 1 non, non può capitare se sto sommando due numeri soli, se io sto sommando due numeri binari non potrà mai capitare che io abbia 4 bit da sommare in colonna avrò solamente i due numeri dei due, dei due bit, di due numeri che sto sommando e più eventuale riporto eh, se ne sommassi 3 eh, non lo faccio nel senso che quando un calcolatore deve fare A più B più C, farà A più B e quindi somma due numeri e il risultato sommerà il C. Una volta che io ho una macchinetta, un algoritmo, un metodo per fare la somma di due numeri, per sommarne tre uso la proprietà associativa della somma e quindi per sommare tre numeri sommerò i primi due e al risultato della somma sommerò il terzo. Qui non c'è nessun calcolatore che al suo interno in hardware abbia un'operazione che fa la somma di tre numeri in un botto solo ma se ne devo sommare tre ne devo sommare due più un terzo e quindi quel caso non si verifica mai ok eh, altrimenti dovrebbe generare un riporto su due bit oltre no? su due cifre oltre ma a quel punto le casistiche sarebbero molte di più eh, noi in decimale teniamo a mente no? Quanto vale il riporto? Quindi possiamo anche avere un riporto di 27, però eh, nella pratica non vale la pena complicarsi le cose, basta semplicemente fare le somme in sequenza. Mm? Mm. Um, ok, la sottrazione funziona nello stesso modo. Funziona nello stesso modo dove però anziché avere un concetto di riporto, che in inglese qua si chiamava carry, abbiamo un concetto di prestito, Prendo in prestito dal bit, più, più, eh, dal bit successivo un valore. E le regole ovviamente sono 1-0 fa 1, 0-0 fanno 0, 1-1 fa 0, e il caso in che invece è quello difficile, tra virgolette, è quando da 0 devo togliere 1. Quindi non ne ho e non ne devo togliere 1. Allora cosa faccio? Prendo in prestito prendo in prestito cosa? 2 e quindi questo 0 diventa un 2 e 2 meno 1 fa 1 ma devo ricordarmi che sul bit più significativo su quello alla mia sinistra ho preso un 1 in prestito e quindi dovrò poi sottrarlo vediamolo anche qui con un esempio prendiamo non so 11 meno 6 Okay. 11 meno 6 allora 1 meno 0 fa 1 1 meno 1 fa 0 e, e fin qua facile, no? non ci sono riporti, non ci sono prestiti adesso devo fare 0 meno 1 ricordiamoci, siamo in seconda elementare, 0 meno 1 non si può fare allora cosa faccio? Prendo in prestito una decina, pardon, non siamo in base 10, prendo in prestito una duina. Vuol dire che prendo in prestito dalla cifra alla mia sinistra una unità, lo scrivo così, meno 2, meno 1, e mi guadagno un più 2 sulla cifra corrente. Ricordiamoci cosa facciamo in base 10 quando prendiamo un prestito. Quando io faccio 10 meno 4, o 20 meno 4, scusate, 0-4 non si può fare, allora prendo in prestito. Il 20 diventa 10 e lo 0 diventa 10 perché l'1 che ho tolto dalla decina è diventato 10 unità. L'1 che tolgo dalla cifra, qual è questa? Non la chiamo decina centinaia, la chiamo cifra 2 alla terza. L'1 che tolgo, questo 1, è un 1 per 2 alla terza. Questo 2 è un 2 per 2 alla seconda. Allora è chiaro che se io tolgo un 1 per, da 2 alla terza che viene moltiplicato, verrebbe moltiplicato per una potenza 2 alla terza, per avere il valore uguale, identico, dovrò avere 2 per 2 alla seconda affinché si annullino, affinché il numero totale sia rimasto lo stesso. Quindi ho riscritto lo stesso numero, sottraendo un'unità in 2 alla terza e sommando due unità in 2 alla seconda e quindi ottengo lo stesso identico risultato. Hm? Adesso, avendo fatto il prestito, faccio l'operazione. 2, 0, più la parte positiva è questa, 0 più 2, fa 2, meno 1, fa 1. E qui ho risolto la cifra del 2 alla 2. Per la cifra 2 alla 3 è semplice, qui ovviamente c'è uno 0 che è sottointeso, la parte positiva è l'1 e la parte negativa da sottrarre c'è questo 0 e questo meno 1 che ovviamente devo sottrarre quindi avrò 1 meno 1 che fa 0 quindi 11 meno 6 fa giustamente 5 quindi bisogna fare un po' attenzione alla gestione di questo riporto l'idea è che sottraggo un 1 dal bit alla mia sinistra e quindi io uso un più 2 nella mia posizione che mi permette di risolvere la sottrazione anche se ci fossero dei eh, riporti concatenati questo funziona lo stesso prendiamo una cosa molto semplice prendiamo 8 meno, che tanti z quindi ci dà fastidio, meno 3 Il 2 per rispondere a Maria Chiara non è che lo uso, semplicemente lo tengo a mente, okay? non compare mai nei numeri, qua sono semplicemente gli asterischi, le note che ci mettiamo per ricordarci abbiamo messo un riporto. Okay? Ehm, rispondo anche ad Angelo che mi dice se il massimo 4-1 in colonna, come dicevo prima, ha eh, eh, già Filippo che mi ha già fatto questa domanda, non si fa se ne sommano due e poi al risultato se ne somma un altro e quindi non, non ci saranno mai più di tre cifre contemporaneamente da sommare altrimenti avremo un riporto su due bit oltre che eh, diciamo, è complicato da gestire quindi si, si evita, nessun problema ok facciamo 8-3 0-1 non si può fare e quindi tolgo un 1 da qua e aggiungo un due qui. 2 qui 2-1 a questo punto fa 1 mi sposto sulla cifra in peso 2 alla 1 0 meno 1 meno ancora 1 e qui sono ancora messo peggio perché da 0 che è l'unico componente positivo devo sottrarre due volte 1 1 perché è minuendo qua sotto e l'altro 1 perché è il prestito che devo restituire e allora a maggior ragione prenderò un prestito dal, dalla cifra precedente e ovviamente mi prendo un più 2 qua Poi questo meno 1 più 2 io lo sto scrivendo in modo pedante, proprio veramente come bambino di seconda elementare, eh, perché così ce l'abbiamo presente. Eh, poi in realtà basta quando si prende l'abitudine si, si segna semplicemente il, il prestito nella cifra successiva, no? quindi tutto questo 2 non si scrive più. Ma ricordiamocelo, non fa male scriverlo per non sbagliare. Allora, che operazione devo fare qua? Io ho 0 meno 1 che è l'operazione di base. 0 meno 1 meno 1. Più 2. Quindi in totale ho la parte positiva è 2 più 0, 2, la parte negativa è meno 1 del minuendo e meno 1 del prestito. Quindi 2 più 2 meno 2 fa 0 come risultato. Qua cosa abbiamo? Abbiamo 0 meno, qui non, ci, non si vede niente ma in realtà ci sarebbero 0, 0 meno 0, ma poi ancora meno 1, 0 allora, meno 1, 0 non mi darebbe problemi, ma purtroppo devo ancora sottrarci meno 1, eh, e allora avrò bisogno, di avrò bisogno di prendere un prestito anche qua, quindi tolgo un 1 qua, metto un 2, e quindi a questo punto farò 0 più 2 meno 0 meno 1, quindi la componente positiva è un 2, 0 più 2, la componente negativa è meno 1, 0 meno 1 risultato più 1. Sull'ultima colonna, sono solo 4 bit ma sono stati faticosi, abbiamo un 1-1-0, che fa semplicemente 0. E quindi abbiamo riscoperto che 8-3 fa 5. Ehm... Suovo mi sta chiedendo, ma perché dobbiamo imparare questa cosa quando basterebbe convertire in base 10 e fare i conti in base 10? È bravo. Il calcolatore non può farlo. Il calcolatore non è capace di fare i conti in base 10. Il calcolatore conosce solo la base 2. Quindi noi stiamo cercando di capire come può il calcolatore fare quei calcoli sapendo che lui la base 10 non ce l'ha, non la può vedere, non la può neanche pensare. Lui può solo pensare in base 2. Mm? Eh. Sarebbe possibile arrivare alla fine con un meno 1? Eh, no, no, perché vorrebbe dire che, che hai bisogno di prendere un prestito da un bit che non esiste. Quindi in quel caso la sottrazione non si può fare. Ricordiamoci quando eravamo bambini dicevano che 3 meno 8 non si può fare, a meno che non impariamo a rappresentare anche i numeri negativi. Questa regola qua della notazione posizionale ci dice solamente... Ci, ci, diciamo, la formuletta, torniamo indietro di qualche pagina questa formula questa formula da cui siamo partiti abbiamo costruito tutto, tutto a partire da, da qua può solo generare dei valori di A positivi quindi funziona solamente se siamo nel dominio dei numeri naturali naturali limitati, limitati a 2 alla n 1 quindi non infiniti funziona solamente in quel caso. Poi, chiaramente, si sono dovuti inventare delle estensioni per far funzionare anche sui numeri decimali, sui numeri negativi, e ci arriviamo. Per ora, invece, siamo solamente in grado di lavorare con i numeri decimali, con i numeri, scusate, positivi. Andrea mi chiedeva se i numeri, alla, gli zeri alla sinistra, vanno scritti. No, possono anche non essere scritti. Io li ho esplicitati per vedere meglio che operazione stavo facendo. No? Eh, però è ovvio che se non c'è un valore eh, è sottinteso zero. Noi abbiamo un foglio di carta, in un foglio di carta ci può essere scritto 1, ci può essere scritto 0 o può esserci la casella vuota. Tenete presente che dentro i bit del computer non esiste il vuoto, o è 0 o è 1 sempre. Quindi in realtà noi stiamo facendo i conti così sulla lavagna, ma dentro il calcolatore, se il calcolatore avesse... 4 bit i numeri che abbiamo appena sottratto sarebbero rappresentati in una scatola da 4 bit, una parola da 4 bit e quindi 8 sarebbe stato così, l'8 di sopra, okay? il 3 sarebbe stato così. Cioè Non posso lasciare vuote queste caselle, se queste caselle sono dei bit, un bit è per forza o 0 o 1 non può essere non specificato, non può essere vuoto. Okay? Ehm... La domanda di Matteo mi chiede se abbiamo una sequenza 15 8 più 3 eccetera, cosa devo fare? Beh, Faccio l'operazione da sinistra verso destra. Quindi in questo caso lui vuole fare 15 meno 8 più 3, prima faccio 15 8, che è facilissimo da fare perché 15 è fatto così, Pardon. 15 è fatto così, e 8 è fatto così quindi la sottrazione è semplicemente 7 e poi volevi sommare 3 va bene posso sommare 3 e quindi mi fai 0 1 di riporto 1 1 di riporto 1 0 Quindi è abbastanza semplice le operazioni si fanno sempre a 2 a 2 se ho una sequenza di operazioni più somme da fare o somme miste e sottrazioni si va da, da sinistra verso destra normalmente devi sempre fare in modo però di incappare in risultati parziali che siano sempre positivi con quello che possiamo fare no? allora Filippo mi dice che nella slide dopo fa 1-6 infatti la slide è sbagliata e quella che vi sto proiettando io è corretta perché qui ha un 1 mentre nella slide iniziale c'era uno 0 eh, infatti in quel caso dava una, un risultato che non, era, che non era coerente, che non era corretto eh, arriveremo a interpretare queste cose quando conosceremo un pochino sui numeri negativi no? per ora le operazioni che sappiamo fare presuppongono che i numeri siano sempre positivi sia i numeri di partenza, quindi gli addendi sia eh, i eh, risultati, anche i risultati intermedi cosa succede se esco da questo giardino, da questo seminato, no? che sono le cose che mi state chiedendo alla fine. Noi abbiamo detto, ah ma sì, ma i numeri vanno da 0 a 2 alla n 1 Bravo, però se io faccio la somma di due numeri, questa somma potrebbe diventare più grande di 2 alla n 1 Se faccio la sottrazione di due numeri, può darsi che la sottrazione eh, diventi più grande più piccola del, del minimo, cioè più piccola di 0, diventi negativa. Allora, cosa succede? Come trattiamo questo caso? Io ho due numeri che sono perfettamente rappresentati nell'intervallo di rappresentazione che ho, quindi se ho 8 bit da 0 a 255, ho due numeri compresi da 0 a 255, 200 più 200. Se voglio fare 200 più 200, il 200 è rappresentabile benissimo in 8 bit, la somma 200 più 200, che farebbe 400, no. Non è più rappresentabile su 8 bit, servirebbero 9 bit, perché dovrei arrivare fino a 512, 511. In questo caso ho due addendi perfettamente rappresentabili che cerco di combinare con un'operazione il cui risultato non è più rappresentabile. Noi abbiamo un bel da dire fa 400 quel risultato, Peccato che 400 non entra nel cervello di un calcolatore a 8 bit. Non esiste, non lo concepisce quel numero. È un errore. Non posso farlo. Okay? È un valore che lui non è in grado di rappresentare. È un po' come avevate le calcolatrici, non quelle scientifiche, ma quelle di una volta, semplicemente con le quattro operazioni che trovate adesso come omaggio del fustino di detersivo, o cose di questo genere... Eh, se tu facevi la somma di due numeri troppo grandi o la moltiplicazione di numeri troppo grandi, alla fine ti scriveva E, errore. Cioè è un numero troppo grosso e io non sono capace di rappresentarlo. Con le, calcol con le calcolatrici che avete voi questo non succede perché passano in notazione scientifica e eh, riescono a rappresentare qualsiasi numero quasi no? che voi gli diate in pasto. Col, eh, col calcolatore in rappresentazione binaria pura con i numeri naturali positivi, ho questa gabbia. I numeri sono solo da 0 a 2 l'n-1. Se un'operazione mi porta fuori da questa gabbia, quello che ottengo è una condizione di errore che prende il nome in gergo di overflow. Overflow significa, in italiano, tradotto in italiano, è tracimare, cioè l'operazione che fa un fiume quando rompe gli argini. Cioè ci ho messo dentro, oppure quando metto cioè, troppa, troppa birra in un bicchiere e la schiuma esce okay? eh, è uscito rispetto al contenitore non ci stava tutto cosa succede? che la birra va sul tavolo non è che rimane nel bicchiere non posso neanche sapere quanta ne è andata fuori okay? perché è fuori dal bicchiere e se è fuori io non la vedo più se è fuori dai miei bit io non so quanti ne sono usciti quindi io ho un risultato se cerco di fare un'operazione di questo genere, ho un risultato che di sicuro è sbagliato, ma non so quale sarebbe il risultato giusto. Perché il risultato giusto, tra virgolette giusto, è un numero che io non conosco, che non so scrivere, che non so pensare. Eh? Cioè, Facciamo un esempio pratico. Se io lavoro su 4 bit e volessi fare... 4 bit sappiamo che se è n è uguale a 4 andiamo da 0 a 15, no? Come intervallo di variazione ehm, e vogliamo fare la somma di due numeri che sono da 0 a 15 facciamo non so 12 più 13 proviamo a fare 12 più 13 facciamo qua 12 più 13 quanto fa? se lo proviamo a fare su 4 bit 12 è eh, 8 più 4, quindi 1, 2, 4, 8, 13 è 8 più 4 più 1, 1, 0, 1, 1. Faccio la somma e mi viene 1, 0, 0 con riporto di 1, 1 con un riporto che non so dove mettere. Cioè che questo riporto dovrebbe sommarsi a un ipotetico quinto bit. Ma se io ho solo 4 bit, il quinto bit non c'è, non esiste. E quindi va perso, no? un po' come la birra che esce dal bicchiere quando, quando tracima, no? quando va in overflow. E quindi 12 più 13, se vado a leggere il risultato, mi dice che fa 9. 8 più 1. Che chiaramente è sbagliato. Il risultato è sbagliato. Non è il valore vero, ma di meglio non posso fare perché il valore vero su 4 bit non lo posso scrivere. Lo posso scrivere. Quindi lo, il meglio che posso fare è dire attenzione, c'è un problema in questa operazione, si è verificata una condizione di overflow. Per cui la macchinetta della somma dei bit mi ha dato 9, ma fai attenzione che questo 9 è di sicuro è sbagliato qualsiasi valore giusto non te lo so dire, perché non è un numero che io sono in grado di rappresentare. Quindi ogni operazione di somma di sottrazione, in questo caso, su quelle che abbiamo visto, che eseguiamo su numeri a dimensione finita, può causare una condizione appunto, di overflow, quando il risultato eccede i limiti della rappresentazione. Eh? Eh, nel caso del Python, come mi chiede Filippo, ehm, questo non succede perché in automatico Python usa un numero di bit maggiore quando il risultato non ci sta. Quindi se voi guardate la documentazione di Python non ti dice qual è il massimo numero di intero rappresentabile, non esiste, perché lui eventualmente, se non gli bastano i 64 bit o i 32 bit, ne usa altri 32, poi altri 32 e così via. Lo fa via software però. L'interprete Python ci pensa lui a darci l'illusione di avere i numeri interi illimitati. Ma dentro, quindi in, intercetta lui, l'interprete Python, la condizione di overflow in modo da darti un risultato corretto. Ma se tu facessi questa operazione con un linguaggio meno protetto, meno di alto livello, come ad esempio in C, allora ti accorgi che queste operazioni capitano, nel senso che fai la somma di due numeri e il risultato ti viene sballato se la somma reale andasse, o dovesse andare, eh, diciamo così, oltre i limiti della presentazione. Questo sia nel caso in cui facciamo una somma e il risultato sia maggiore di 2 alla n-1, sia nel caso in cui facciamo una sottrazione e il risultato sia minore di 0. In entrambi i casi si chiama overflow, anche se il concetto di overflow con un numero negativo ci sono un po' strano, però in realtà si chiama nello stesso modo perché è lo stesso meccanismo, è lo stesso, lo stesso principio. Quello che dice Andrea, invece, che è analogo all'index out of range. Eh, no, non propriamente, nel senso che eh, l'index auto range è una dimensione che abbiamo scelto noi, diciamo così via software, che poi in Python può essere allungata o ristretta l'array. Invece qui stiamo parlando di un numero di bit che proprio fisicamente in hardware c'è o non c'è. Cioè, se voi andate ad aprire con una lente, un microscopio elettronico, perché una lente non ci fate nulla, la CPU del vostro calcolatore, i bit ci sono fisicamente, sono delle celle di circuiti reali e quindi se ne ho messe 32 non ce ne sono 33 quindi quella in più semplicemente non esiste ciò che fa la CPU l'hardware del calcolatore è in, è in grado di accorgersi quando qualcosa va male e ve lo dice quindi poi dovete in qualche modo sapere no, che qualcosa è andato storto e che quindi quel risultato non si può usare questo qui non usare è un 9 se io vedo questo 9 qui non c'è nulla che mi dice che quel 9 è sbagliato. È un 9, come tutti gli altri 9 del mondo. Ma per come è stato calcolato è sbagliato. Perché questo qua, per qua c'è scritto che l'overflow è una condizione dinamica. Cioè me ne accorgo mentre faccio l'operazione. Perché se guardo il risultato, non c'è nulla che mi dica se quel risultato è giusto o sbagliato. Ma mentre facevo l'operazione me ne sono accorto. Me ne sono accorto come? Beh, in questo caso è stato facile, mi sono accorto perché io avevo un riporto qui che avrei voluto sommare a qualcuno, ma non c'era nessuno a cui sommarlo. E allora mi accorgo che c'è qualcosa che mi manca. No? E quindi anche il circuito elettronico che fa questa operazione se ne accorge e segnala una, questa condizione di overflow. Quindi nel caso in cui facciamo una somma di numeri in binario puro, mi questa pure il nome in gergo per questa rappresentazione posizionale binaria positiva solo con i numeri positivi eh, se io ho un riporto che esce fuori dal bit più significativo dal most significant bit allora ho una condizione di overflow perché il risultato vero avrebbe bisogno di un bit in più ma io non ce l'ho e se non ce l'ho il risultato che mi resta è sbagliato nella sottrazione eh, la cosa analoga succede se io sto cercando di prendere un prestito dal bit più significativo cioè quando faccio l'operazione sul bit più, uh, bit più significativo cerco di prendere un prestito da un bit che non esiste quindi in realtà sto prendendo a prestito dei soldi finti <ride> eh, e, e quindi faccio finta di aver preso il prestito ma in realtà il prestito non lo sto pagando e quindi il risultato sarà sbagliato questo succede quando viene fuori un numero negativo. Questo succede nella versione della slide che avete voi qua con lo zero. Quando cerco di fare un prestito, verrebbe fuori, quando cerco di fare questa operazione, se qui ci fosse uno zero, come c'è nella versione della slide errata, che, che, che è la versione che avete voi, eh, provo a fare l'operazione e mi viene da, fare un, da prendere un prestito all'ultimo e, e, e ovviamente non ce l'ho. Mm. Um. Allora, questi tipi di errori, questi tipi di meccanismi, eh, sto rispondendo un po' a tutti che stiamo discutendo questo tema, eh, noi non li vediamo quando programmiamo in Python, perché sono meccanismi molto più di basso livello. Sono meccanismi che esistono nell'aritmetica binaria. Il calcolatore li deve gestire in qualche modo. Okay? A seconda del linguaggio di programmazione, queste varie eh, condizioni di overflow vengono viste in un modo completamente diverso. Faccio tre esempi. Se noi lavoriamo nel linguaggio C, fate un'operazione che genera overflow, il linguaggio C non se ne accorge. Proseguite col, col, col valore errato, non ve ne accorgete neppure. In linguaggio Python, l'overflow non si può verificare perché il Python aggiunge tutti i bit che servono. Quindi se vi servono più bit, lui ne usa di più, in automatico. In linguaggio assembler, quindi linguaggio codice macchina, invece ogni volta che faccio un'operazione ho un apposito flag che viene generato in automatico dalla CPU e posso andare a interrogare quel flag, flag booleano, no? vero o falso, 0,1, e ogni volta che faccio un'operazione quel flag mi dice guarda che nell'ultima operazione c'è stato o non c'è stata condizione di, over di overflow. E quindi io scrivendo i programmi se lavoro in assembler posso andare a verificare se l'ultima operazione fatta ha generato overflow oppure no. Quindi, matematicamente esiste questa condizione. Come questa condizione viene vista, tra virgolette, programmando i vari linguaggi di programmazione, questo dipende appunto da come è stato impostato il linguaggio stesso. A livello progettuale, qualcuno potrebbe scandalizzarsi e dice eh, ma come il linguaggio C non rileva gli overflow? Ma sì, però in realtà uno sa con che numeri ha a che fare. Quindi se so che devo lavorare con dei numeri da 1 a 1000, o da 1 a 10.000, o da 1 a 100.000, quando io ho un intero che mi contiene 32 bit e quindi può eh, diciamo così, contenere valori fino a 4 miliardi, chi se frega, cioè sono sicuro che ci sto dentro. Quindi a monte io so quali sono i, i range di numeri con cui lavoro e a monte dovrò dimensionare, usare un numero di bit sufficiente per poter contenere quei numeri. Se no sono incauto, diciamo così, per, per non dire pirla a usare meno bit di quelli che servono per rappresentare i numeri che so che cosa dovremmo eh, rappresentare però nei programmi che fanno calcolo numerico bisogna fare attenzione la, la domanda non è tanto cosa capita quando c'è un overflow la domanda da farci è come faccio a evitare di cadere in questa condizione di overflow la risposta è garantisci di avere tanti bit quanti ti servono ok? Allora, qua ci fermiamo eh, per oggi e su questo tema no, riprendiamo poi eh, la settimana prossima, dove andiamo avanti e cerchiamo di estendere questi quattro concetti di base che abbiamo visto sulla numerazione binaria semplice, cerchiamo di estenderla a vedere anche come si possono rappresentare i numeri negativi, i numeri frazionari, oppure informazioni che non siano numeriche, come i caratteri, le immagini, eccetera, eccetera. Si è un castello che si costruisce sulla base di questa semplice formula, Binaria. Per oggi sono costretto a lasciarvi perché è tardi e quindi noi ci rivediamo domani mattina dove riprendiamo di nuovo il nostro lavoro con le liste in Python. Buona serata, grazie a tutti.